Buongiorno a tutti, qui Arduino Schenato da Airforex.com e in questo video voglio mostrare un grande strumento che abbiamo a disposizione ogni giorno e sotto gli occhi di tutti nel mercato del Forex ovvero la correlazione intramarket, cioè la correlazione tra due valute che formano un cross Prima di iniziare a vedere il tutto però, ovviamente vi chiedo sempre di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di mettere mi piace e attivare la campanella Iniziamo col video e iniziamo vedendo appunto un'operazione che ho a mercato, in questo caso ho sterlina Yen. Sterlina Yen da qualche giorno che ce l'ho a mercato, eh, dove ho fatto un certo tipo di operatività, ma adesso non voglio andare a eh, farvi vedere il tipo di operatività che sono andato a fare su questo cambio. Eh, detto questo, vorrei invece mostrarvi il motivo per cui sono andato a tradare sterlina Yen, invece di tradare per esempio un, direttamente una sterlina dollaro, o uh, un dollaro yen, per esempio. Allora, partiamo dal, dal concetto che sterlina dollaro, quindi prendiamo qui questa coppia di valute qui, quindi la sterlina britannica contro il dollaro americano, moltiplicata per questa coppia qui, dollaro yen, va a formare proprio GBP yen, ok? Eccola qui. Quindi... Il prezzo di sterlina dollaro moltiplicato col prezzo di dollaro yen va a formare il prezzo di sterlina yen. Quindi anche ovviamente formando il prezzo l'andamento dei grafici che alla fine ci mostra, ci mostra quello che fa il prezzo, seguirà. Quindi può essere molto interessante da un punto di vista operativo cercare di andare a capire bene Uh, come si muovono quei due cambi principali, magari anche tra tradarli, cioè farli diventare, come faccio io, dei cambi principali nell'operatività, ma che a volte, studiandoli bene, possono darci l'opportunità su dei cross, cross che sono come sterina yen, cioè quelle coppie di valute che non hanno all'interno il dollaro americano. Io... Uh, conosco perfettamente voglio dire le 5 coppie che vedete qui euro dollaro sterlina dollaro dollaro yen australia dollaro canada perché sono le 5 coppie di valute che eh, mantengo costantemente nella mia lista lo faccio da 15 anni e quindi le conosco bene infatti quando sono andato a prendere poi sterlina yen in realtà la, son la sono andata a prendere proprio perché avevo visto come era impostata la price action su sterlina dollaro dollaro yen e quindi sono andato in maniera diretta direttamente a prendere sterlina Yen facciamo una, una dimostriamo no eh, anche mm, che in effetti il valore prendiamo la calcolatrice eccola qua che il valore di queste due eh, copie di valute se moltiplicato forma il prezzo di ehm, di sterlina Yen allora andiamo a prendere andiamo a vedere aspettate facciamo così guardate top markets ci aggiungo la sterlina Yen, eccola qua così la vediamo, eccola qua. Allora abbiamo, guardate, abbiamo, facciamo una cosa fatta come si deve, benissimo. Abbiamo, guardate, la uh, sterlina Yen che vale in questo momento 155,03 praticamente. E quindi andiamo a moltiplicare il prezzo di sterlina dollaro, 1,39 e è ovviamente all'incirca, e uh, il prezzo di dollaro Yen, 110,84 per 110,84 uguale 105,03. Guardate quanto vale la sterlina Yen, 155,03. scusate, e 0,3, ok? Quindi, quello che vi ho detto prima, il formarsi, il moltiplicare di questi due eh, di questi due coppie di valute, quindi sterlina dollaro e dollaro Yen, formano sterlina Yen, quindi ne va da sé che... I movimenti di prezzo, la price action che c'è su sterlina Yen è dovuta ai movimenti moltiplicati di sterlina dollaro e dollaro Yen. Penso di essere stato più chiaro di così, eh, non se ne può più. Quindi andiamo a prendere subito eh, la sterlina dollaro e dollaro Yen, anzi prendiamo prima il dollaro Yen. E cosa avevo notato? Insomma, su dollaro Yen avevo notato, abbastanza chiaro, ovviamente come al solito io dalla mia sinistra ho il settimanale, dalla mia destra il giornaliero perché sapete che io opero su questi time frame e uh, come potete notare il, um, il time frame settimanale ci mostra una tendenza di fondo molto, molto bullish quindi long, quindi in acquisto di dollari e vendita di yen e nell'ultimo periodo vedete c'è stato anche dopo il, uh, il pullback dei prezzi a metà aprile un ritorno dei compratori che è poi è partito da qui ed ha creato questo canale rialzista tecnico molto chiaro sul uh, grafico daily che non è nient'altro che questo sul settimanale quindi che cosa? Nel momento in cui il dollaro yen ribassa, una super attenzione long, quindi un ritorno dei compratori, quindi un bullish trend, quindi yen venduto. Se andiamo a prendere la sterlina dollaro, anche lei, tiro via un po' di, di cose, eccola qua, da dove arriva? Arriva da un bullish trend anche lei, assolutamente un bullish trend, questo è il grafico settimanale, andrei principalmente a vedere questo. Vedete? Pa, pa, pa, pa, pa. Poi c'è stato un primo pullback su un'area ovviamente importante, 1.42.30, eccolo qui, primo ritracciamento. E poi nuovo rialzo verso questa zona e ulteriore ritracciamento. Se ovviamente vado a prendere mh, tutto il movimento di tendenza che c'è stato poi qui, quindi in, una, in un trend rialzista, eccolo qua noteremo come il mercato poi nel daily che cosa, cosa ha fatto? è andato praticamente a eh, muoversi in un certo modo con un ritorno guardate qua eh, di zona in, in lunedì quindi con una barra che va a recuperare fortemente questa barra rossa andando a creare una pin barra due barre che recupera il 618% ultimo eh, chiaro eh, non proprio l'ultimo ma comunque uno dei più importanti livelli di ritracciamento di Fibonacci e soprattutto guardate qua la mia zona, io avevo segnato quest'area verde sul daily weekly che era la zona di pullback principale, quindi la zona 1.38 e 1.36.80 Ok? Quindi ricordiamoci, siamo su un trend long con l'arrivo in forte volatilità ribassista su questa zona chiave. Tra l'altro su questa zona chiave formando un falso minimo, io queste cose le guardo tantissimo. Come qui, guardate, ha fatto pam pam minimo, minimo falso e recupero e quindi long. Anche qui minimo falso, recupero, quindi long. Quindi che dire? Sterling Yen che cosa fa? Sterling Yen va a creare poi, guardate il trend, la tendenza, tolgo via ancora così poi lo faccio vedere, ecco qua, la tendenza di sterlina yen supportata appunto da una sterlina dollaro in rialzo, un dollaro yen in rialzo, che va praticamente poi a creare un massimo perfetto su un'area chiave, e a ritracciare perfettamente su un'altra area chiave che sia nel, medio sia nel passato che nell'ultimo periodo era stata una zona di ex resistenza, 152, zona che avevo segnato anche qui in verde e che se andiamo a prendere anche qui la leg di ritracciamento minimo massimo che aveva prodotto appunto e il movimento long notiamo come addirittura in questo caso si appoggia anche perfettamente a questo 61.8 152 dove c'era stata creata questa congestione pre -ri rialzo dei prezzi. E qui guardate qui cosa è successo: price action bullish con un dollaro yen e una sterlina dollaro con una. Assolutamente impostati bene dollaro yen che sta rompendo i 111 e eh, la strina dollaro che ha recuperato benissimo la zona 1,38 e che addirittura adesso è quasi a 1,40 quindi in questo caso praticamente la strina yen che moltiplica, abbiamo detto, la price action degli altri due il valore di prezzo degli altri due crea sicuramente una price action interessante e quindi eh, assolutamente a mio avviso uno dei cambi migliori eh, da tradare con euro yen che è simile. In questo momento, Beh, adesso non andiamo a, a fare altri tipi di analisi o di view, però Sterling Yen è sicuramente molto forte. E addirittura in questo caso specifico, il tipo di trade fatto esclusivamente grazie alla correlazione inframarca, quindi tra due eh, coppie di valute che insieme formano un cross, quindi una correlazione matematica. Ci ha portato poi con una price action ovviamente finale, quindi la ciliegina sulla torta, a comprare Sterena Yen. E in questo caso addirittura potrebbe essere uno di quei trade, adesso staremo a vedere come chiude la settimana, io in questo momento sto registrando, da mercoledì pomeriggio, vedremo come chiuderà la settimana. Se dovesse chiudere con una chiara, in questo caso, trigger operativo dei miei, long, questo diventerebbe un FTV power, su grafico weekly, su una struttura chiara, potrebbe essere interessante addirittura fare un trade non di brevissimo, quindi di qualche giorno, primo baluardo, la zona 155, 70, 156, ma addirittura provare anche a cercare di allungare un po' di più con un movimento invece di 150-200 pips di circa il doppio, o anche un po' di più. Quindi perché? Perché abbiamo, potremmo aver preso un minimo di swing settimanale, quindi l'inizio di una nuova molla che porterà i prezzi probabilmente più in alto. E, ovviamente ho obiettivo di medio termine. 161 di qualche settimana, quindi eh, questo però quello che voglio dirvi è come grazie alla correlazione sono andato su un cambio di questo tipo, su un cross e eh, come potete notare eh, questo è una delle peculiarità mi avviso più interessanti, eh, più importanti che ha il mercato delle valute e che molti un po' eh, mettono in secondo se non in terzo piano se non proprio neanche lo guardano. Eh, oppure a volte mi sento dire eh, ma il forex è difficile no, il forex è sicuramente un bellissimo mercato uno dei migliori da un punto di vista di trading di breve e medio termine quindi di qualche giorno o qualche settimana e che può dare assolutamente molte soddisfazioni e soprattutto ci dà la possibilità attraverso l'uso corretto delle correlazioni anche di avere un supporto in più all'operatività senza inserire dentro il grafico tutti quegli indicatori tutte quelle cose che andate spesso a mettere e che non servono a Niente, anzi, fanno peggio, vi creano ancora più confusione. Bene, spero di essere stato così incisivo e di aver dato un po' di supporto alla vostra operatività nel mercato delle valute. Io a questo punto vi saluto, vi chiedo sempre di iscrivervi al canale se non siete iscritti, mettere mi piace e attivare la campanellina e noi come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!